settembre che poi è stato convertito in legge nel mese eh, di novembre, una cifra che eh, viene attribuita in base a requisiti sulla retribuzione dei lavoratori, eh, un punto però che eh, negli ultimi giorni ha destato qualche polemica eh, per la possibilità che possano esserci eh, delle situazioni trattate diversamente eh, a seconda della categoria eh, dei lavoratori. Di che si tratta Rosy? Eh sì, eh, tutto nasce da un chiarimento IMSS eh, eh, per i lavoratori e le lavoratrici che hanno due o più eh, rapporti di lavoro dipendente, in questo caso eh, ricordiamo eh, il lavoratore o la lavo lavoratrice eh, possono decidere a chi rivolgersi, a quale datore di lavoro rivolgersi per richiedere eh, l'erogazione del bonus 150 euro eh, che viene quindi anticipata come è accaduto già per il bonus 200 euro dal datore di lavoro appunto che poi la recupera in compensazione nel momento in cui quindi si hanno più rapporti di lavoro ci si rivolge a un solo datore di lavoro per chiederne l'erogazione eh, dichiarando di possedere i requisiti con un messaggio pubblicato lo scorso novembre, l'Inps ha eh, chiarito che il requisito di retribuzione eh, va verificato solo in relazione al rapporto di lavoro che si ha con il datore di lavoro a cui si chiede l'erogazione. Questo ha aperto eh, lo spazio per delle riflessioni su possibili disparità all'interno della stessa categoria di eh, beneficiari e beneficiarie. perché ricordiamo il, uno dei requisiti principali da rispettare è proprio quello di eh, avere eh, una retribuzione eh, entro i 1538 euro. Nel momento in cui l'Inps eh, spiega che chi ha più rapporti di lavoro può verificare questo requisito in relazione a un solo rapporto di lavoro eh, si apre la possibilità che Uh, nel caso in cui ci siano uh, più contratti aperti questa soglia possa essere uh, superata ottenendo comunque uh, l'indennità. Dal momento che i lavoratori e le lavoratrici che hanno un unico rapporto di lavoro sono chiamate a rispettare sicuramente questa soglia uh, c'è la possibilità che questo non accada nel, nel caso in cui uh, da un rapporto di lavoro uh, si abbia una retribuzione imponibile pari a 1400 euro e eh, in un altro pari anche a 600 euro. Eh, nel momento in cui la verifica viene eh, fatta su uno dei due eh, il requisito è sempre rispettato, se si considerano cumulativamente questo requisito però non è rispettato. Eh, il rischio quindi che si venga a creare una disparità all'interno della stessa categoria di beneficiari e beneficiarie è stato segnalato dall'Associazione Nazionale eh, Commercialisti con un comunicato eh, ad hoc che accende proprio i riflettori sulla necessità di ottenere dei chiarimenti da parte dell'Inps su questo punto eh, che è stato esplicitato appunto in un messaggio eh, ad hoc lo scorso novembre. A questo punto quindi quali potrebbero essere le eh, conseguenze di questa che può essere diciamo, definita come un'interpretazione eh, contraria rispetto a quella della norma? E ci si aspetta sicuramente una risposta eh, da parte dell'IMS, eh, chiamata in causa anche appunto dall'Associazione Nazionale Commercialisti eh, perché eh, leggendo la norma eh, sembra chiaro eh, il limite da rispettare quindi questa interpretazione sembra eh, andare in un verso opposto rispetto a quanto previsto dal decreto aiuti terr. Un'altra segnalazione importante che arriva da l'Associazione Nazionale dei Commercialisti riguarda il rischio che un chiarimento anche tardivo eh, sul punto possa eh, creare poi la necessità di i, eh, intervenire con la restituzione delle somme e eh, con un ingorgo di adempimenti che potrebbe essere quindi evitato. A questo punto non ci resta che attendere se ci saranno chiarimenti da parte eh, dell'Inps e continueremo a tenervi aggiornati su eh, questo tema, su quello del bonus 150 euro e le questioni collegate. Io ringrazio Rosi per l'aiuto in questo approfondimento, ringrazio tutti coloro che eh, seguono il canale YouTube di informazione fiscale e eh, leggono appunto gli articoli del sito, per chi volesse approfondire la eh, questione vi segnaliamo l'articolo dal titolo pagamento del bonus 150 euro anche con retribuzione oltre i 1.538 euro di sparità tra i dipendenti, lo trovate nel link in descrizione al video e per questo approfondimento è tutto e al prossimo appuntamento. Arrivederci.